Visto? Faccio risparmiare tempo alla mia azienda. Questa è la Mooncard e ha cambiato completamente il modo di gestire le spese. È quasi... come un assistente personale. Ora diventa interessante. Ad ogni pagamento, un SMS mi ricorda di fotografare la ricevuta per la nota spese. Grazie ai dati sulla transazione, connessione alle mail e all'agenda, gli algoritmi Mulcar precompilano la nota spesa. Confermo e arriva automaticamente a Oscar della contabilità. Le note spese arrivano in tempo reale e sono complete. E si risparmia tempo. E grazie alla dashboard in un attimo ho una visione globale di tutte le spese. E decisamente spendiamo molto a Cannes questo mese. Comunque, i dati sono esportabili su un software o foglio elettronico senza reinserirli. Ah, e posso gestire tutto in tempo reale. Il mio volo per Tokyo è stasera. Fatto Boris, la carta è attiva. Spendi pure questi 7 giorni. Però ti abbiamo disattivato per i casinò, distributori, cocktail bar e strip club. Buon viaggio! Si risparmia tempo sulla gestione del budget e si concentra su ciò che conta per l'azienda.